Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti nel mio canale YouTube Allora, come avrete letto da titolo, mi è arrivato un pacco dal Giappone qualche giorno fa Precisamente su Amazon.co.jp Quindi io però lo chiamo Amazon JP perché, eh, non so, suona bene e dico sempre così Quindi io direi di incominciare Allora, ho comprato dei manga e ho comprato delle riviste Io direi di partire dai manga allora, ho preso il volume 26 di Akatsuki no Yona che tra l'altro Akatsuki no Yona verrà editato in Italia a breve dalla Star Comics però io non ce la faccio e devo per forza prendere le opere originali perché voglio avere proprio la vicinanza del volume 26 che in realtà poi a settembre uscirà volume 1 quindi tristezza, ma tristezza veramente perché i disegni che abbiamo nel volume 26 sono migliori di quelli, dei primi ovviamente Poi ho preso anche il volume 27 che è uscito da poco, tipo il 20 di, di agosto Quindi io ho prenotato tutto il pacco, cioè ho prenotato tutte le robe il 21 di agosto E quindi ho preso anche il, dei manga perché ovviamente dovevo superare le 2000 yen Perché se no non potevo prendere una rivista che alla fine del video vi farò vedere quindi ho preso il volume 27 e eh, c'è anche il riferimento di un cd drama, un drama cd che eh, appunto hanno fatto su questo, su questo volume, cioè riferito a questo volume Perché succedono delle cose molto interessanti e non sto a spoilerare però ci sarà azione e ci saranno alcuni chiarimenti, ecco, chiarimenti da parte dei personaggi principali poi ho comprato il volume 41 di Skip Beat, che è uno dei manga e anime miei preferiti, non solo perché ha i personaggi che hanno le facce ovali, però devo ammettere che in questo volume le facce ovale non mi dispiace, cioè nel senso l'autrice è migliorata a fare i disegni, cioè nel senso... Ricord allora, i suoi disegni ricordano molto gli anni 90 però devo dire che adesso si sta rinnovando Cioè, nel senso, ha fatto delle scene d'azione perché in questo volume la protagonista che le sta facendo dei provini per, fare, per diventare attrice in questo caso sta facendo un provino per diventare una ninja praticamente un personaggio che protegge la protagonista quindi co-protagonista fa e è interessante, molto bello e mi sono, ricreduta, mi sono ricreduta Poi passiamo alle riviste Allora, le riviste che ho preso La prima che vi faccio vedere È della Hana Toyume Che ha come copertina N di Skip a Beat In una posizione molto interessante C'è un, un item aggiunto Che è un ventaglio Che è un ventaglio ah, Con questo caldo ci vuole <ride> allora, il ventaglio diciamo che si basa a, diciamo, come personaggi... Cioè, ha stampati dei personaggi di, di un anime che ho visto solamente poche puntate, quindi non, non lo so, non mi è piaciuto tantissimo perché la protagonista cantava in un modo... Cioè, cantava... Men no, mentre urlava, urlava mentre cantava, una no, cosa del genere. Comunque, se volete sapere come si chiama l'anime, si chiama The... Anonymous Noise Anonymous Noise um, Niente, in, questo, in questa rivista Troviamo Troviamo delle pagine a colori Delle pagine colorate Cioè nel senso eh, pagina a colori e pagine colorate Nel senso che eh, I capitoli dei, dei manga Vengono accorpati In questa rivista e per abbellirlo un po' ci, ci sono delle pagine sono comunque bianco e nero però sono delle pagine un po' colorate un po' sul verde, sul rosa, sul blu e poi ci sono proprio delle pagine proprio tutte colorate che appunto abbelliscono la, la rivista. Per chi non lo sapesse, le riviste dei manga, praticamente contengono dei capitoli dei manga, ovviamente. Quindi pri, invece di, di uscire prima i volumi quindi come questo prima di uscire i volumi escono i capitoli sulla rivista quando poi si arriva a un certo numero di pubblicazioni dei capitoli sulle riviste si fa poi il volume il volume proprio fisico ok? quindi escono prima i capitoli sulla rivista e poi c'è l'accorpamento di tutti i capitoli dello stesso manga in un solo volume manga ok ci siete Successivamente passiamo al, ehm, alla rivista della Shuesha, che abbiamo come copertina Bokuni Hana no Melarconi e c'è un capitolo molto interessante tra l'altro tra le prime pagine che eh, spoilerà un bel po' di cose perché le scan in italiano sono abbastanza indietro, non dico che sono indietro, sono al sessantesimo capitolo però qua su questa rivista c'è il sessantatreesimo e qui diciamo che i protagonisti fanno tante cose belle e ho trovato dentro questo, questa rivista un manga note, no, note. questo qui e devo ammettere che non sapevo cosa fare, cioè nel senso sono rimasta a pensare un pochino, visto com'è che doveva funzionare. Poi ho girato pagina e mi sono ritrovata il personaggio di Tsubaki in The Planet, che è editato dalla Star Comics. E eh, io vi giuro, io ci sono rimasta troppo male da, da come non gli hanno disegnato i capezzoli, cioè nel senso... Non potevo disegnarli nel manga stesso in volume, però visto che con questo bricino potevo farlo, allora l'ho fatto e ci ho scritto anche quello che volevo che dicesse in quel momento. Così, a caso. E poi ci ho messo, un po visto che non aveva neanche dei piedi sul petto, allora gliel'ho ho messi e devo dire che gliel'ho messi un po' troppo, cioè nel senso anche sulla pancia, però vabbè, dettagli, cioè... La mia vena artistica è molto, molto elevata, vero? Sì, sì, molto elevata E dietro poi a questa rivista abbiamo... Cioè devo dire che io mi piacciono veramente tanti i disegni di, di, di Boguni Hana no Melarconi Mi piacciono veramente e io sto leggendo le scan in italiano e se verrà pubblicato e editato in Italia lo comprerò Perché mi piace davvero Successivamente arriviamo al piatto forte Ovvero il motivo per cui ho preso tutta questa roba Per riuscire ad arrivare a 2000 yen Per potermi far arrivare a casa Anche se non mi è arrivato a casa perché ci sono stati dei problemi Quindi sono andata a prendere il pacco da un'altra parte Però mi è arrivato, l'ho preso, ok eh, Il motivo per cui ho eh, voluto eh, prendere eh, questo pacco è principalmente per questo Aspettate questa rivista, sempre della Hana Toyume, che ha come copertina i personaggi principali di Akatsuki no Yona e il CD, drama. il CD Drama, il volume 26 di Akatsuki no Yona. Ovviamente in questa rivista ci sono delle pagine a colori e c'è una foto... Tra i due doppiatori che hanno appunto dato voce ai personaggi principali di Akatsuki no Yona e c'è pure la loro intervista. E il CD-Drama ovviamente rende più piacevole la lettura e ascoltare il CD-Drama con le voci proprio dei, dei personaggi cioè è, è un'altra cosa rispetto a leggere il manga e basta Perché appunto succede qualcosa di inaspettato Di qualcosa che si aspetta da molto Che un lettore si aspetta da molto Diciamo che questo personaggio che fa questa cosa Lo fa in un modo un po' diverso dalle aspettative Ecco Per concludere diciamo che Ne vale la pena Ne vale la pena oh... Sono veramente contenta, era da tanto tempo che volevo prendere questi mattoni Non dico che pesano tantissimo, però cavoli, cioè, sono tante pagine, cioè, rispetto a un manga Cioè, guardate la differenza Cioè, è una cosa, vabbè, tralasciando questo, sono veramente contenta E niente, vi saluto e speriamo che vi sia piaciuto questo video quindi lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto un commento e non so se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina ciao